Carissimi, proviamo a vedere qual era il clima eh, sulla soteriologia su ai tempi di Cristo. Devo dire che eh, quello che vi andrò a leggere e a commentare è una traccia, un esito di un verbale di discussione rabbiniche tra Betilele e Shammai, che di per sé sono assolutamente eh, successive all'epoca della, della vita di Cristo quando Gesù calcava coi piedi la nostra, la nostra storia la terra di Israele però sicuramente era già sorta questa, sort, questa, questa diciamo, genia di, eh, di scuole già nell'era eh, praticamente subapostolica quindi abbiamo un bel, bello spaccato di quello che poteva essere il pensiero rabbinico a tal specie a tal scopo. E direi che vi ho scelto questo testo, che te lo vedremo in più puntate, perché, anche se ho sempre detto, e lo ripeto, ed è una cosa abbastanza acclarata nel mondo accademico, che pur non esistendo una soteriologia sistematica da parte delle, delle varie scuole rabbiniche, questo però non significa che qualcosa di sistematico si possa comunque recuperare. Ecco, questi, questi fogli che ho recuperato dalla tradizione rabbinica coeva, su Betilele e Betciamai, può essere di grande aiuto per dare un po' più di luce all'idea della soteriologia all'epoca di Cristo e immediatamente successiva, di praticamente a cavallo della distruzione del Tempio e la distruzione della, della città santa, quindi tra il 69 e il 70, il 133 e il 135 d.C., ed essendo già codificate nella scuola di Lel nella scuola di, di Shemai, presumibilmente erano idee che circolavano anche circa cento anni prima. Iniziamo. Eh, tre libri vengono aperti a Rosh Hashanah. A Rosh Hashanah, voi sapete, che è la prima grande festa dove si suona lo shofar, cioè la, la tromba del giudizio, e a Rosh Hashanah, che è uno dei quattro capi d'anno del, del calendario ebraico, tra le varie ricorrenze ha anche quella del giudizio su Israele, chi deve vivere, chi deve morire, e anche sui Goim. Questo è molto molto importante perché riguarda ovviamente anche quelli che, venendo dai popoli, dai 70 popoli, attraverso il proselitismo e, e diventando Gerim, di fatto facendo il Giur, oppure per il cristianesimo, venendo dal mondo pagano, quindi non dal mondo giudeo-cristiano, della chiesa delle, dei, dei primi giorni, questa cosa l'avevano ben presente, e cioè tre libri vengono aperti a Rosh Hashanah, libri nei quali sono scritte tutte le azioni degli uomini. Adesso vi prego un attimino di staccare la spina dalla eh, costruzione teologica soteriologica dell'Apostolo Paolo sul discorso della, della, della grazia perché prima di poter arrivare alla grazia lo dice la parola stessa questa chesed da parte di Dio prima c'è bisogno di una quindi di un evangelo, c'è bisogno prima di una cattiva notizia quindi di un giudizio soprattutto per quanto riguarda la vita biologica non solo la vita oltre la morte quindi eh, quel giorno era il giorno di sentenza per ciò che era stato e per ciò che doveva accadere un libro dei completi rasha, dei rashaim completi, cioè quelli che si erano vissuti sempre, costantemente, volontariamente, con anche qualche punta di spregio, verso la legge di Dio. Si parla in primis ovviamente dei figli di Israele. Una delle persone benonim, delle persone intermedie, che è la stragrande maggioranza, che fanno delle, delle averotte terribili, terribili, ma fanno anche delle, delle grandi mitzvot, dei grandi mitzvot, poi abbiamo il terzo libro, quello dei Zadikim completi, cioè persone che hanno eh, vissuto costantemente nella, con la polarizzazione costante della Torah, quindi ubbidire eh, tutte le leggi di Dio, ovviamente per amore, per amore, stando sulla chiamata di grazia di Abramo, Isacco e Giacobbe, cioè non facendo niente per distogliersi da questa alleanza, compreso quella sinaitica. E questi vengono confermati subito a rimanere in vita. I malvagi completi vengono scritti e confermati subito a morire. Le persone, intermedie, le persone intermedie rimangono in sospeso nove giorni tra Rosh Hashanah e lo Yom Kippur. Se in quel periodo hanno fatto teshuva, quindi hanno avuto il merito della conversione, vengono scritti nel libro della vita. Se non, sono, non fanno teshuvah in quei nove giorni, vengono scritti nel libro della morte. Ecco, questa era un po' l'idea generale. Rispetto a quest'idea generale, la scuola di Shammai e la scuola di Lel hanno operato alcune particolarità che noi dobbiamo, nel prossimo video, nella prossima puntata, riuscire a diversificare perché perché ehm, le sentenze di Gesù su questa idea generale che si, era, che si aveva all'epoca, Gesù dà una sentenza che in parte è d'accordo con, con una scuola e un'altra, in parte dà ovviamente una sua peculiarità in quanto il Dio incarnato, fino a prova contraria, decide lui chi deve vivere e chi deve morire. Qui si parla sempre di intanto, intanto, di una vita biologica, poi si parlerà anche di una vita nello oltre, oltre la vita. Ci vediamo al prossimo video, ciao!